Eh, a questo punto passerei la parola al padrone di casa, quindi al sindaco De Paoli che è il coordinatore nazionale Anci e protette eh, Sindaco, come rappresentante dei comuni eh, siete in questo momento no, no, avere un, un ruolo particolare. Eh, appunto, proprio Gargano stamattina nel suo intervento ha detto che a questo punto in questa fase di eh, di visitazione, riordino di delle, delle amministrazioni delle competenze, voi siete il soggetto che parla direttamente con, le, eh, con la regione che è con, è dove è il e con quella eh, domenica del distretto. Stamattina il sindaco Schipani, nel suo intervento, ha fatto capire quali possono essere, c'è stato un piccolo assaggio di quali possono essere le, le difficoltà. Eh, quindi a questo punto in questo ruolo uh, rinnovato eh, all'interno dell'attuale momento, diciamo, anche eh, economico, quali possono essere, quali sono gli strumenti, quali sono le esigenze eh, di cui hanno bisogno i comuni, eh, quali sono le attività, le azioni che possono mettere in campo affinché la loro azione sia più efficace. Mm, sì, grazie. Premetto che non farò chiarezza sul il fatto di stabilità, così dico subito perché non ha eh, da tutta l'ingegneria per bambini, se la faccio, infatti, non mi perdo una processione, no? <ride> un scherzo, un di eh, no, allora, la so, fin la provocazione, in effetti, del dottor Gargano è molto, molto pertinente. Anche l'intervento di prima ha, ha, ha centrato effettivamente eh, un, punto, un punto fondamentale. Perché, intanto, posso dire questo: la questione degli strumenti è davvero importante. Perché, riguardo al consumo di suolo, ad esempio, io. io chiaro che la credito da voleva abbiamo una legge nazionale perché abbiamo un padrone di leggi regionali troppo diversa <coughs> per loro io personalmente posso dire che quella della Lombardia mi sembra assolutamente inadeguata e, e quindi abbiamo questo è davvero è un tema che se ci manda un messaggio anche il convegno di oggi è che la complessità in campo ambientale è veramente materia che non si può incasellare nelle, nelle, nelle frammentazioni amministrative quindi, sì, allora c'è l'esigenza di uno strumento del genere um, però, però faccio anche l'altro aspetto a, a quanto so eh, proprio perché parliamo di complessità c'è un rischio di elevar Maria, cioè del silenzio al senso entro 30 giorni 30 al massimo, 30 con un provvedimento motivato ora, io, figuriamoci, capisco le esigenze di efficienza i comuni sono i primi, certi, però non si può fare una bus o una via, non si può rispondere a una VAS o una via in 30 giorni, specialmente per comuni piccoli. Ehm, è a rischio di mettere, comuni, di mettere il sindaco alla Berlina, come quello che non, non vuole fare le cose, o, o, o peggio, no, magari le fa, e poi appunto scattano le gruppe, come dicevi. Le, Lei è una città con più di 20.000 abitanti, quindi da poco le toccano poi le valutazioni di incidenti. Sì, infatti appunto, non me lo ricordo, sì. <ride> eh, Sono le strutture che um, no, cioè adesso, a parte tutto um, effettivamente la, la questione della certezza dei tempi è è un elemento fondamentale, però partiamo contro l'altro aspetto perché davvero gli interventi di prima, tutti molto, molto pertinenti molto interessanti hanno tracciato un quadro di questo tipo dopodiché non mi nascondete un dito uh, se siamo qui la, uh, la sindaca Schipani e, e io perché veniamo anche da un certo mondo e da, a me fa anche piacere davvero trovo strategico il fatto che oggi agricoltura e ambientalismo parlino quasi sempre la stessa lingua perché se penso un po' di anni fa quando insomma, il rapporto era molto più curato questo invece è veramente strategico e comunque il suolo agricolo è, che è un, valore, un valore a prescindere in termini di permeabilità del suolo eccetera eccetera um, detto questo gli strumenti sì allora nel momento in cui appunto c'è questo superamento della base delle province è più che mai vitale Pensare a una forma di area vasta che sia basata su uh, aspetti territoriali, cosa su cui siamo molto indietro invece, devo dire. Perché? Um, perché le tematiche di bacino si affrontano giustamente in sede di bacino. Um, dovrebbero essere così anche gli ambiti territoriali per l'idrico, che invece in genere coincidono con le province. Capisco la difficoltà di fare diversamente, però, però la logica dovrebbe essere quella. Um, abbiamo bisogno di. Uh, strumenti che mettono insieme i comuni, davvero io posso parlare di battute sempre la responsabilità, quando appunto gradualmente le province eh, saranno, uso termini smantellati ma non è, non è giusto però per capirci, i comuni in capoluogo come il mio avranno una responsabilità molto forte e speriamo che non, per però loro di avere anche una struttura tecnica e dirigenziale adeguata ad affrontare la complessità, da dove possiamo trarre un esempio, poi, poi chiudo vero, um, vi dico... Ad esempio, le esperienze di alcuni parchi regionali, secondo me sono un elemento assolutamente di rilievo e da tenere presente. Faccio eh, un riferimento personale, mi ricordo molto di quello che diceva Sorriso, ma sì. ovviamente essendo la prima provincia produttrice di regione in Italia. Eh, se voi guardate la, la foto aerea della prima Padana, qual è l'unica striscia di non urbanizzato? È quella del parte del Ticino. cioè l'unica no, se lo sto esagerando, però le foreste traniziali, dove sono? Sono lì. Questo, dopodiché se voi chiedete ai miei cittadini cosa pensano del parco del Tessuto mi diranno peste e corna perché, perché non possono cambiare l'infisso della, della, della persiana e non farla paesaggistica e questa è una cosa che va corretta sia chiaro però il fatto che eh, sulla sponda lombarda del il ci sia un'area di 5-10 km non costruita allora lì è un esempio in, in, in, così, in luce di pianificazione di area vasta Ecco, andiamo a cercare direi questi strumenti, queste pratiche e fra virgolette io dico da sindaco costringiamo anche i comuni a mettersi insieme in questo, altrimenti, dico la dottoressa Bussettini, lei mi ha fatto vedere al volo in, in una diapositiva, altrimenti non è un parossismo quello del pulire i fiumi, è sicuro. non è un parossismo. Tutti i giorni i cittadini dicono bisogna pulire il fiume, loro allora dico tirarmi le ghiate di è nel fiume, porta il fiume, porta via. il problema è che se non, non se la porta la porta via regolarmente perché non si le raggiunto. Allora, se riusciamo a giocarci di questa chiave anche i comuni credo eh, ci sono, altrimenti il rischio dello scolamento c'è.